Grazie Presidente. Eh, riteniamo, riteniamo che eh, la maggioranza voterà favorevolmente a questa eh, mozione perché condividiamo in pieno lo spirito del, del testo. Eh, faccio presente che eh, noi ci stiamo adoperando per mettere in campo delle azioni perché, che tutelino i lavoratori, a cominciare dai nuovi autobus che hanno delle cabine... Eh, protette ma non solo, per esempio è iniziata una campagna di, eh, pubblicitaria sugli autobus di Atac che informa la cittadinanza circa i reati che vanno incontro qualora dovessero agire a parole o con azioni contro gli autisti Sappiamo inoltre che questi cartelli non sono sugli autobus di Roma TPL, a brevissimo questi cartelli verranno portati anche sulla parte del trasporto privato, perché ovviamente il problema è unico in tutta la città. Ci rendiamo conto che su un tema del genere bisogna davvero mettere in campo tutti gli sforzi possibili per far sì che vengano tutelati i lavoratori. Le azioni che stiamo mettendo in campo probabilmente non saranno eh, come dire, risolutive, però c'è l'impegno di questa eh, maggioranza e amministrazione a far sì che si affronti seriamente questo tema. Pertanto la maggioranza voterà favorevolmente a questa proposta di mozione. Grazie.